Su una pera e una mela. Cosa dicono quando giocano a carte? Pesca! La pesca può essere un frutto. La pesca può essere l'attività di prendere pesci. La pesca può essere una lotteria di beneficenza. In questo video vuol dire prendi. Io mi chiamo Salvi. Ciao. Ciao a tutti.